inverno in Corea questo è un buon modo per saldarsi ah mi tocca sgobbare anche a me alla fine è come, come preparare la pasta sono la stessa cosa oh, wow che buon profumo mm, è buonissimo dovete assolutamente provarlo mm. buonissimo Sono Anise da Michael Turist e oggi prepareremo una zuppa di noodle artigianali con la nostra insegnante Buongiorno, sono su Oh, Oh, grazie, Sion You're cute O'nele è preparato carrux Carrux è un po' di più freddo in Hong Questa zuppa di noodles artigianali di solito in Corea si mangia quando il clima diventa veramente freddo 그러면 재료를 먼저 소개해 드릴게요. Allora adesso vedremo ingredienti che ci serviranno. 먼저 일반 소금, 불막이 좋터 그 살레 다 cucina 굵은 소금, 에 살레 다 쿠치나 grosso, 후추, 페퍼, 그다음에 참치액, 콜라토레 디 아리치, 간장, di 소야, 다진 마늘, 에 uh, tritato 트리타토, 그다음에 맛술, 에 비노 다 쿠치나 bianco, 올리바 Acqua Ginyopo, Farina Pazina Vomgole Peppa Porro Egua Zucchini them, Carote Come potete notare, qui le carote sono abbastanza grandi, quindi anziché usarne solo una, potete usarne due o tre a seconda di come piace di più. Pianza Patate E cipolla 네, 그럼 이제 본격적으로 요리를 시작해 건데요. 제일 먼저 바지락을 해감시켜 돼요. Adesso inizieremo a cucinare la nostra ricetta e inizieremo dalle vongole. Inizieremo lavando le vongole e mi raccomando fate attenzione a non schiacciarle ma a mischiarle gentilmente. Sciacchette le vongole a fondo nell'acqua e aggiungete due cucchiai di sale da cucina grosso. Eh, dopodiché eh, avvolgetele con un sacchetto di plastica nero oppure con el, la carta d'alluminio da forno. Accertatevi di farlo almeno un'ora prima di preparare tutto il resto e lasciateli in un posto scuro. Ora prepareremo i noodles artigianali e inizieremo setacciando la farina. E aggiungendo il sale Dopodiché aggiungiamo l'acqua e mischiamo con delle forchette In questo caso potete usare anche una forchetta o qualsiasi cosa, si adatta a mischiare della farina Una volta che avete impastato abbastanza con le forchette potete iniziare a impastare con le mani ma non c'è bisogno di impastarlo per troppo tempo una volta che avete finito di impastare, avvolgetelo nel cellophane e lasciate riposare per 30 minuti. I zeri accendere saranno su Candela, Candana, Demona, che zona ci troviamo? Candana, Candana, Dirameo, Bardo, Diay, Adesso taglieremo le verdure e le patate verranno tagliate a cubetti, invece la cipolla, le carote e le zucchine verranno tagliate fettine sottili tagliate a cubetti abbastanza grandi della dimensione di circa un boccone nel caso siate carote più piccole potete anche usare una grattugia per creare delle carote alla julienne lo stesso procedimento con le zucchine e anche in questo caso se viene più comodo potete usare un'appuggia. Base marrone e pare resta giusta E infine tagliamo il porro.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 ok <ride> ah mi tocca scompare anche a me alla fine è come, come preparare la pasta sono la stessa cosa quindi bisogna renderla molto molto sottile perché una volta che la metteremo nell'acqua a bollire diventerà molto spesso un po' come la pasta anche quando stendiamo la pasta bisogna renderla molto sottile se no diventa veramente troppo spesso una volta che la mettiamo a bollire da, io uso un questo? 이제 그만해 주셔도 되세요 잘가려면 이 스페셔레 그리고 다시 촬영할게요 그 다음에 이 카루를 넉넉히 뿌린 다음에 한번 저어주고 구부러서 고춧가루는 고춧가루는 그리고 그리고 그거를 반복해주세요 그리고 그리고 그리고 한번한번한번한번한번한번한번한번한번한번그 다음에 칼로 잘라줄게요 두께는 본인이 원하는 만큼 조절해서 Dopodiché prendiamo un coltello ben affilato, lo copriamo di farina e tagliamo i noodles a preferenza. Dopodiché apriamo un pochino i noodles in modo che non si cuciano tra di loro. Oh, tutte sono semi Kalguksoo, eh, Kalguksoo. Noi abbiamo avuto le meone le manteolle che 만들어서 칼로 쭈꾸쭈꾸 썰었잖아요. 칼로 썰어서 칼국수라고 Ah, palo sattava sattava. Uh, ok, ok. Kalguksoo uh, è il nome coreano di, di questa zuppa e si chiama Kalguksoo perché Kal vuol dire coltello. E ovviamente, come avete visto, i noodles li tagliamo con il coltello. Ora che le mongole sono pronte, dato che è passata un'ora, possiamo iniziare a preparare la zuppa. Se il pombole è finito, potete uscire un po' di acqua, ma ora potete uscire un po' di una volta che le pombole sono rimaste a mollo abbastanza tempo, le sciacquiamo di nuovo, ma questa volta applichiamo abbastanza forza per pulirle per bene. Mettiamo le pombole nella pentola, mettiamo le nella pentola e aggiungiamo l'acqua. Aggiungiamo anche il vino da cucina e il pepe. Mettiamo a bollire a fuoco alto. Una volta che inizia a bollire, noterete che si forma una schiuma e cercate di, di rimuoverla e buttate via. Una volta che le vongole si aprono e l'acqua inizia a bollire, aggiungete le patate. 감자가 익으면, 이제, 면을 면은 물에 살짝 헹궈서 넣어줄 건데요. 면 è un'area che muore e si Una volta che le patate sono, sono pronte, dobbiamo sciacquare i noodles e poi li metteremo insieme all'alcol. Mi raccomando sciacquateli con acqua fredda e fate molta attenzione a non distruggerli mentre li lavate. Ora mettiamo i noodles nella zuppa. Mi raccomando sempre con attenzione in modo che non si distruggano. Nel caso servisse aiutatevi anche con delle bacchette o una forchetta per separarli. E dato che sono abbastanza spessi dobbiamo aspettare tra i 5 e i 10 minuti in modo che siano pronti. Una volta che i noodles sono cotti aggiungiamo tutte le verdure. un po' aggiungiamo anche l'aglio tritato e mischiamo per bene e infine aggiungiamo la, la colatura di alici e la salsa di soia e infine quando la zuppa è quasi pronta aggiungiamo il porno Ok, Ora che è pronto, finalmente possiamo mangiare. Ovviamente con l'accompagnamento di kimchi perché siamo in Corea. Non vedo l'ora di provarlo. L'ho sempre visto mangiare agli altri ma non ho mai avuto l'occasione di provarlo. Soprattutto dei noodles artigianali. Wow. Oh, Non so come ma ci Mmm! è buonissimo, dovete assolutamente provarlo e se avete l'occasione, provate a mangiarlo col timtip oh maggiore, è molto bello se c'è una cosa che non può mangiare le bongole o le bongole o le bongole o le bongole o le bongole o le bongole o se c'è qualcuno che non può mangiare le bongole oppure qualsiasi altra cosa che arrivi dal mare eh, si può sostituire con altre carni come ad esempio il pollo <ride> mia mamma ne sarà felice perché a lei le vongole proprio non piacciono <ride> hanno proprio ragione a mangiarlo d'inverno perché ti fa sentire veramente più caldo è un brodo molto denso quindi aiuta tantissimo a scaldarsi e a sentirsi subito pieni Mmm, buonissimo, buonissimo. <웃음> 오늘 수업은 여기까지입니다. 다들 시청해 주셔서 감사합니다. 재료가 있다면 다들 집에서 꼭 한번 만들어 먹어 보세요. E <목소리> qui finisce la nostra ricetta. Grazie mille per aver guardato il video fino Se trovate tutti gli ingredienti e provate a replicare la ricetta, commentate nei commenti sotto e mi raccomando, mettete un mi piace e seguiteci ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.